Buonasera, buonasera e benvenuti, una nuova diretta sempre a numero chiuso per pochi intimi per poter insieme questa sera trattare un argomento molto molto interessante che sono le fobie. Ne stiamo parlando tantissimo, l'abbiamo fatto durante la settimana allo studio con tantissime persone eh, che sono venute appunto per questa problematica, con alcuni di loro questa sera se sono eh, in diretta con noi come mi auguro lavoreremo su altre cose e con tanti di voi che hanno esposto questa Uh, problematica possiamo questa sera fare un esercizio insieme. Quindi abbiamo una prima parte dove sarò qui disponibile e disposto per rispondere alle vostre domande e dopodiché inizieremo a fare un esercizio insieme e uh, chiaramente da quel punto in poi uh, staccate tutto, mettetevi comodi con le cuffie e se ci fosse una problematica di questo tipo andremo a lavorare insieme per sciogliere uh, o almeno alleviare fortemente la problematica. Ci sentiamo giusto tra qualche istante, eh, subito dopo la sigla, sigla, saremo di nuovo in diretta, dopodiché tutta pratica, partiremo insieme. A tra poco. Eccoci qui, abbiamo iniziato, Eddie dice già iniziata, no, stiamo iniziando adesso, Eddie, siamo in perfetto orario. Allora, io sono qui per parlare questa sera insieme a voi di fobie. Innanzitutto, intanto che arrivano le vostre domande, volevo un attimo chiarire solitamente cos'è una fobia, una paura così forte da generare delle risposte del nostro corpo importanti, a volte apparentemente ingestibili. Normalmente una fobia si genera a seguito di un trauma faccio un esempio eh, classico la paura dell'acqua sono bambino scivolo mentre sono al mare dalle braccia di mio padre di mia madre e vado sott'acqua anche se sono in 50 centimetri d'acqua eh, il fatto di aver perso il controllo che l'acqua magari mi va in gola e bevo un po' d'acqua anche se nella normalità è qualcosa di semplice e di banale potrebbe generare un ancoraggio negativo da quel momento in poi non vado più in acqua, perché? Perché ogni qualvolta scendo in acqua mi si attiva, quindi l'acqua diventa l'attivatore, la stessa sensazione che ho provato nel momento in cui sono scivolato e sono andato sott'acqua. Questa quando l'evento magari è anche un evento che ricordo. Tante volte però gli eventi che generano questo tipo di problematica sono anche molto molto più lontani, molto più antichi. E quindi bisogna andare a scavare, andare a comprendere da dove nasce questa problematica, quando è che si è attivata e qual è il motivo per il quale eh, questa problematica è nata e me la porto con me. Eh, faccio sempre un esempio di un evento che è capitato qualche anno fa, è uno dei più semplici, di quelli che più fa sorridere, quindi evito le cose traumatiche da raccontare, eh, una eh, donna adulta di oltre 40 anni che eh, aveva appunto paura dell'acqua, torno sempre sulla paura dell'acqua. Eh, non se lo spiegava, non aveva mai capito perché avesse questa paura, questa fobia, questa paura così forte eh, però ogni qualvolta andava in acqua, andava al mare, non si avvicinava neanche all'acqua perché aveva paura quindi magari sì, arriva ma non immaginava neanche di immergersi la stessa problematica l'aveva la quando doveva fare il bagno magari in una vasca da bagno, in un centro benessere cioè era davvero molto molto forte ancora. Non si riusciva a capire cosa fosse accaduto perché un evento che lei ricordasse, che appunto riportasse a questo problema, non esisteva nella sua mente razionale. Non ricordava. Siamo andati in ipnosi e scavando, siamo andati indietro nel tempo e abbiamo richiamato all'inconscio il primo evento che appunto aveva generato questo problema. È venuto fuori eh, rivivendo questa scena perché l'ha rivissuta con tutti i cinque sensi che era in braccio alla mamma nella vaschetta mentre le faceva il bagno a pochi mesi quindi non avrebbe mai potuto ricordare eh, un evento vissuto a tre quattro mesi d'età chi eh, è che di noi ricorda ciò che è accaduto a tre mesi magari i primi anni di vita ma gli eventi dei primi giorni dei primi mesi sono così lontani dalla nostra mente razionale dal nostro ricordo che difficilmente riusciamo a toccare questi elementi eh, in maniera razionale ebbene venne fuori che era a tre mesi era in braccio alla mamma che le faceva il bagno nella vaschetta e mentre la mamma le faceva il bagno con la mano portava l'acqua una gocciolina d'acqua dalla mano della mamma le va in bocca quindi bambina a tre mesi con la bocca aperta che magari sta respirando le va una goccia d'acqua in bocca quella goccia apparentemente le aveva generato una sensazione di soffocamento quindi guardarla con gli occhi della bambina di tre mesi posso immaginare cosa sia accaduto dentro di lei nel momento in cui l'ha rivissuta, dissociandola, facendola osservare la scena dall'esterno, ha visto quella scena, l'ha rivivificata, ma l'ha guardata, l'ha vissuta, l'ha consapevolizzata con gli occhi della donna di 40 anni e si è, tra l'altro, messa anche a ridere, ha fatto una risata, perché era così semplice, così banale il momento in cui si era creato l'ancoraggio che era impensabile che avesse generato una vita intera di disagio già in quel momento si poteva dire sciolto l'ancoraggio, perché quando è così semplice davvero basta poco, davvero basta cambiare il punto di vista. Non contenti, siamo andati a ristrutturare la scena completamente con una serie di tecniche di programmazione, di, di PNL, di programmazione neurolinguistica, in ipnosi, dando le, le giuste energie in quel momento della sua vita, ai tre mesi, per eliminare quell'ancoraggio e fare quello switch dal momento dei tre mesi in poi, Superata quella scena con energie diverse, con un'ottica diversa, con un altro punto di vista, la paura si era scollegata definitivamente e chiaramente era completamente svanita. Non è l'unico esempio, ce ne sono tantissimi. A volte basta anche una sessione per poter risolvere il problema, tante altre volte invece serve un percorso perché ci sono ancoraggi più profondi. Per esempio però la settimana scorsa a Roma ho fatto una sessione bellissima dove questa persona, rispetto non faccio nomi chiaramente come sempre per la privacy però posso raccontare l'evento eh, era venuto allo studio per la paura di volare la paura delle profondità la paura degli spazi chiusi quindi eh, l'ascensore neanche lontanamente eh, l'auto eh, da sola spazio chiuso pericolo paura degli incidenti eh, paura eh, di viaggiare con l'auto in galleria o su un ponte cose del genere Abbiamo fatto questa sessione, sono venute fuori tre scene in particolare, una in questa vita nel grembo materno, era eh, di, di grande il peso, quindi il cordone umbilicale le stringeva il collo, e quindi c'era questa sensazione di soffocamento nello spazio chiuso, quindi spazio chiuso uguale sensazione. Eh, Un'altra, un incidente nel 1938 in moto, quindi dolori di vario tipo che hanno poi, giustificato alcuni dolori che lei viveva in questa fase della sua vita e ancora andando indietro, un sotterramento è <ride> stata sotterrata viva eh, in una sorta di sarcofago praticamente. E quindi vi lascio immaginare la, la, la vita vissuta, quel momento vissuto in quella vita, che cosa ha generato in quest'anima, che si è portata dietro in tutta la sua esistenza. Bene, abbiamo fatto la sessione, una sessione che è durata circa un'ora e 45 minuti, dopo la sessione abbiamo immediatamente fatto il test, siamo andati in ascensore insieme e finalmente eh, è riuscita ad andare in ascensore senza provare quelle sensazioni. Questa mattina mi ha mandato un bellissimo messaggio dove mi diceva che appunto stando in ascensore insieme ad altri, ma senza nessun problema, senza vivere più quelle sensazioni, al rientro a casa, viaggiato in auto senza nessun tipo di problema, attraversando ponti e gallerie eh, con suo marito, senza nessun tipo di problema. Questa per me è una grande, grande soddisfazione, ma soprattutto sono felice di sentire che una persona può star bene grazie ad un processo di un certo tipo. È chiaro, ripeto, non sempre basta una sessione. A volte può servire un percorso e soprattutto serve la volontà di fare delle cose, di mettersi in gioco, di provare, di risolvere per davvero e di impegnarsi in quel lavoro di consapevolezza che arriva dopo aver fatto una sessione. C'è una domanda di Patrizia. Ciao Patrizia, come stai? Io ho paura delle altezze di non essere abbastanza brava, tipo se ci sono delle cose che legano le altezze salti eccetera. Ok, allora io stasera vi proporrò questo esercizio che tra poco faremo insieme e eh, ci permetterà di eh, lavorare con una tecnica particolare, non abbiamo bisogno qui dell'ipnosi eh, per poter andare a lavorare sulla problematica che ognuno di voi ha non c'è bisogno che io la sappia perché chiaramente online non sono in contatto con ognuno di voi farò uno schema standard voi dovete soltanto seguirmi e quindi dobbiamo lavorare insieme per innescare dei meccanismi grazie dice io ho paura di guidare ho preso la patente da giovanissima poi non ho più guidato ho molta paura ok grazie ci proviamo è chiaro che siamo a distanza ognuno di voi ha un suo stile che io non conosco ognuno di voi a una, una intensità del problema che io non conosco però se applichiamo questo schema in maniera generale e lo facciamo bene sicuramente possiamo arrivare ad una soluzione adesso vorrei vedere in diretta io vedo che eh, siamo in 10. le previsioni erano più o meno del doppio però perché è una diretta a numero chiuso volontariamente sto facendo delle dirette solo per chi davvero si mette in gioco si dichiara e eh, vuole davvero fare delle cose e a questo punto direi innanzitutto vorrei capire quanti di voi sono in diretta che hanno un eh, qualcosa su cui lavorare quindi se me lo scrivete nella chat ok, Patrizia me l'ha detto Cinzia me l'ha detto Patrizia mi dice ho già fatto con ipnosi, con te precovo sì mi ricordo Patrizia, mi ricordo benissimo eh, non ricordo su che cosa lavorammo, per, però mi ricordo che abbiamo fatto questa sessione insieme e poi leva mi dice io ho fobia dei rettili invertebrati ma soprattutto dei gechi non solo mi terrorizzano e mi polarizzo alla loro vista ma addirittura poi li vedo sempre davanti agli occhi e li sogno di notte e beh, eh, quando poi si va a scavare non è questo il caso perché oggi non faremo questo non andremo alla causa del problema andremo a lavorare sul problema quando poi si va a scavare a volte vengono eh, fuori delle cose veramente assurde che eh, ci mettono in condizione di comprendere che ho oh, L'ancoraggio arriva da una cosa semplice, ma è stato esacerbato, è stato eh, amplificato dal nostro inconscio, oppure a volte ci sono davvero nel nostro passato cose che non immaginiamo nemmeno forti e potenti. Cinzia dice, Anch'io ho paura degli spazi chiusi, TAC, risonanze magnetiche e cose del genere. È chiaro che qualvolta c'è uno spazio chiuso, che sia la macchina, che sia l'ascensore, che sia la TAC, se la paura è legata ad uno spazio chiuso, è accaduto qualcosa, con gli spazi chiusi tornerà ogni volta che c'è un attivatore. L'attivatore è quella condizione simile per parametri a chiaramente quello che mi è accaduto in origine, Alessandro dice: Ho fobia di alcuni uccelli che mi limita e mi blocca. Ok. Alessandro andremo a lavorare. Lo faremo adesso. Vi spiegherò tra qualche istante qual è lo schema. E inizieremo a lavorarci insieme. Alessandra dice desidero migliorarmi. Ma ho disagi con l'acqua ok disagi con l'acqua quindi c'è una correlazione con quello che dicevamo prima un'allergia può essere trattata con la tecnica che vuoi utilizzare stasera, allora Eddie, le allergie no, le allergie prevedono un protocollo ben preciso, specifico un attimo cosa sono le allergie e come vengono diciamo, trattate e eh, considerate un'allergia non è altro che una risposta eh, disequilibrata errata del nostro sistema immunitario a quello che può essere un, un agente esterno definito allergene, che sia un cibo, che sia un qualcosa che è nell'aria, che sia qualcosa che tocca la pelle. Eh, questa risposta eh, sbagliata genera appunto l'allergia. I protocolli sono svariati, due in particolare. La prima si va in regressione a comprendere cosa è accaduto, eh, perché questa allergia si è ancorata, da cosa nasce. E il secondo è quello di ritarare il sistema immunitario. Sono percorsi però un po' lunghi, perché fino a che parliamo di una fobia c'è un evento, lo rintracciamo, lo risolviamo, abbiamo risolto. Ma nel momento in cui devo lavorare sul corpo, quindi il sistema immunitario, le risposte del sistema immunitario, le abitudini che ha creato, quindi tutte le connessioni che ha creato il sistema immunitario, c'è bisogno di più tempo. Normalmente il protocollo per le allergie prevede otto sessioni per ogni allergene. Questo è anche il motivo per il quale io faccio normalmente un protocollo di una sessione dove lavoro sia in regressione sia con il protocollo delle allergie e poi insegno l'autoipnosi e metto la persona in condizione di poterlo fare in maniera autonoma, perché è impensabile che possa venire allo studio per otto volte consecutive per lo stesso allergene. Se invece ha un'indipendenza e quindi sa cosa deve fare e lo fa da solo, sicuramente può lavorare lì, poi mette in gioco la sua volontà, può lavorare su quello che praticamente e eh, l'allergene in maniera autonoma, senza nessun tipo di problema. Allora, io direi, siamo quasi pronti, vi do quello che è lo schema da seguire, dopo vi farò mettere comodi, tranquilli, vi farò chiudere gli occhi e iniziamo a lavorare insieme. La cosa da fare è questa, creare una sorta di film. Prima di iniziare dovete intercettare, se ce l'avete, una scena che sia antecedente al momento in cui è iniziato il problema. Se c'è, perché qualcuno mi dirà, no, ce l'ho avuta dalla nascita, ok, opzione 2. Nell'opzione 1, in cui vi ricordate eh, quando più o meno è iniziato il problema, e quindi la prima volta in cui vi è accaduto quello che chiaramente riguarda la vostra problematica, andiamo ad intercettare una scena antecedente questa problematica. Poi prenderemo una scena dove c'è la problematica, e poi prenderemo una terza scena in cui siete tranquilli, rilassati, vi divertite e siete con i vostri amici. Quindi tre semplici diverse scene. Quando invece la scena della prima volta, o meglio, del prima che iniziasse il problema non esiste, perché questa problematica la portate con voi da sempre, come prima scena utilizzeremo di nuovo una scena divertente, dove siete con i vostri amici, vi state divertendo, ridete, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di queste tre scene. Iniziate a costruire questo e poi i nostri amici che eh, seguiranno poi dopo la diretta, la lascerò per qualche giorno, per tutti coloro che si sono registrati, eh, possono staccare, fare una pausa qui, come anche voi in questo istante, mentre preparate la vostra scena, e riprendere da questo momento in poi. Okay? E allora io vi lascio giusto qualche secondo per creare questo, questa sorta di copione, dopodiché rientro in gioco per iniziare insieme l'esercizio. Eccoci qua, allora, possiamo iniziare, avete le tre scene? Ditemelo nei commenti, in maniera tale che ci mettiamo comodi e tranquilli. Ripeto, tre semplici scene. Una scena positiva, possibilmente se c'è prima del momento in cui è iniziato il tutto, una seconda scena che sia quella del problema, una scena vissuta con la vostra fobia, e una terza scena dove invece siete lì comodi, tranquilli e divertiti. Patrizia è pronta, Alessandro anche, Cinzia è pronta. Non vedo ancora leva. Sonia, leva. Dove sei, Sonia? Tre semplici scene. Grazie. Sonia, grazie. Ok, io direi iniziamo. Allora, chiudete gli occhi rilassati, piedi ben piantati a terra, mani sulle gambe, occhi chiusi, con respiri lunghi e profondi. Concentratevi solo sul vostro corpo, ad ogni respiro l'aria entra, il petto si espande, esce. E il corpo si rilassa profondamente respiro dopo respiro ora immaginate di essere in una grande piazza e intorno a voi c'è una casa con un portone con una scritta, cinema. Una di quelle case un po' antiche di qualche anno fa. Lentamente vi avviate verso quel portone. Entrerete in quel portone e ci sarà un piccolo corridoio E attraversandolo vi porterà dritti sul palcoscenico di quel cinema ora parlerò singolarmente con ognuno di voi ti ritrovi su quel palco con alle tue spalle il telo della proiezione dove il film viene proiettato e di fronte a te c'è la platea Tutte le sedie, completamente vuote, di tutte quelle sedie ce n'è solo e soltanto una sulla quale è seduta un'altra te, un altro te, un'altra versione di te stesso. Ora osserva attentamente quell'altra versione di te. Alle tue spalle, tra qualche istante, inizierai a proiettare quel film. Quel film che ha tre scene. La prima è una scena divertente. La seconda è la scena in cui c'è qualcosa che riguarda un momento, che riguarda quella fobia. E la terza scena una scena divertente di nuovo questo film che proietterai sarà in bianco e nero e posizionerai sotto questo film la colonna sonora che sarà una musica divertente tipo le musiche del circo le musiche dei film degli anni 50 appena questo copione sarà pronto partiremo ti lascio ancora qualche istante per preparare quella pellicola. Intanto, osserva l'altra versione di te, seduta su quella poltrona, pronta per guardare il film, perché appena inizierai a proiettarlo, tu guarderai solo e soltanto l'altra versione di te che sta guardando il film, che guarderai il film, che proietterai alle tue spalle. Ancora qualche istante siamo pronti per la proiezione, tu sei il regista e quindi farai partire quel film e osserverai la reazione che avrà l'altra versione di te seduta in platea. Iniziamo, fai partire il film. Prima scena divertente, la seconda scena... La tua fobia. Terza scena, di nuovo ridi, ti diverti, tutto con questa musica divertente e in bianco e nero. Osserva il volto dell'altra versione di te mentre questo film viene proiettato. Osserva nei dettagli. ogni particolare ora aspettiamo che il film finisca e ci fermiamo per qualche istante una volta finito di proiettare quel film lo riavvolgeremo e l'altra versione di te seduta in platea continuerà a guardare il film che questa volta andrà al contrario la scena dove ti diverti la scena dove c'è la fobia, tutto al contrario diventa ridicolo perché tutti si muovono al contrario, ogni piccolo dettaglio si muove al contrario e ancora la scena dove ridi e ti diverti, tutto al contrario. Al contrario, in bianco e nero, con quella musica da circo, l'altra te, l'altra versione di te continua ad osservare ma il suo atteggiamento cambia completamente, continua ad osservare solo e soltanto l'altra versione di te. Quando sarà completamente riavvolta la pellicola, la proietteremo di nuovo, la fare partire, sarà lì alle tue spalle, e tu osserverai solo e soltanto l'altra versione di te. Ad ogni proiezione che faremo, questa proiezione diventerà sempre più ridicola. Perché aumenterà anche la velocità con cui questa pellicola verrà proiettata. E quindi la scena dove ridi, la scena dove c'era la fobia l'altra scena dove ridi tutto in bianco e nero con quella musica da circo si parte vai proiettala di nuovo osserva bene il volto dell'altra versione di te che magari è lì che ride sbraita si diverte la pellicola continua a scorrere Così, scena dopo scena, arriva fino alla fine. Tra qualche istante farà ripartire il film al contrario, riavvolgerai quella pellicola, l'altra versione di te continuerà a guardarla e tu guarderai l'altra versione di te mentre guarda ancora per l'ennesima volta questo film al contrario persone cose tutto si muove al contrario velocissimamente con quella musica di sottofondo che va al contrario tutto in bianco e nero come nelle pellicole degli anni 50 tutto si muove come burattini. La pellicola si riavvolge. L'altra versione di te sta guardando quella pellicola, e tu osservi l'altra versione di te che cambia completamente atteggiamento. Osservi il volto, osservi il viso, osservi il sorriso e gli occhi. Ogni piccolo dettaglio. La pellicola si è riavvolta e facciamo un'ultimissima proiezione, al mio 3. Farai ripartire quella pellicola e di nuovo ancora più veloce con quella musica da circo partirà la prima poi la seconda poi la terza scena tutto in bianco e nero Uno, due, tre. vai proietta di nuovo quel film concentrati sull'altra versione di te il film è alle tue spalle senti quelle energie senti quella musica, e osservi l'altra versione di te che è lì concentrata su quella pellicola, su quella proiezione è straordinario! Perfetto l'altra versione di te ha perfettamente osservato ogni dettaglio andiamo all'ultima volta che riavvolgiamo il nastro fallo partire tutto va al contrario tutte le scene ogni dettaglio la musica è velocissima tutti si muovono come burattini. La pellicola si riavvolge, sei concentrata a guardare sempre e soltanto l'altra versione di te. Le emozioni, le percezioni, il viso. E tutto sta cambiando. la pellicola si è completamente riavvolta, stai osservando ancora l'altra versione di te. Benissimo, fermi quella proiezione. Ora lentamente, continuando ad osservare l'altra versione di te, ti allontani da quel cinema. Retrocedi lentamente, torni in quel piccolo corridoio, lo riattraversi, esci da quella porta, sei di nuovo in quella piazza, fai tre lunghi respiri e poi riapri gli occhi. Benissimo. E ora chiaramente, respiri lunghi e profondi, torniamo nel qui ed ora, mano a mano che torniamo nel qui ed ora, mi scriverete nella chat cosa è accaduto e poi faremo insieme, tutti insieme, un altro test. Ok, ci siamo. Aspetto i commenti, ma man mano che arriveranno inizieremo poi a commentare insieme. Eccoci qua. Sonia mi dice, io non sentivo la musica e il geco era giallo. Ok, il geco era giallo, Sonia, e mentre osservavi l'altra versione di te che vedeva il geco giallo, l'altra versione di te come reagiva e come reagivi tu, osservando l'altra versione di te stessa che guardava un geco giallo. ok ed invece mi dice ho fatto fatica a stare presente all'esercizio ok è chiaro che questo esercizio lo potrete ripetere all'infinito fate ripartire il video da quel preciso istante e lo potete rifare tante e tante volte fino a che non sparisce definitivamente il problema patrizia dice l'altra versione di me si stava facendo una birra ridendo grandioso vuol dire che l'esercizio ha funzionato Abbiamo metamodellato, abbiamo creato delle sottomodalità cambiando il significato legato alla fobia. Quindi, se l'altra versione di te si stava facendo una birra, vuol dire che abbiamo cambiato il significato a quella scena. Sonia dice, 'impaurita' ma non troppo. Ok, già questo è importante. Cinzia dice, 'Mi concentravo più sulle scene del film che sull'altra me stessa, che era impassibile.' Ok, l'obiettivo è concentrarsi sull'altra te, perché se ti concentri sulle scene sei sempre nella scena Noi dobbiamo fare in modo di estraniarci e osservare l'altra te che vedendo delle cose che diventano ridicole inizia a cambiare il significato delle cose Alessandro all'inizio aveva difficoltà poi la scena era chiara dalla paura iniziale alla proiezione della scena della fobia alla fine era più disinvolta benissimo l'altra versione rideva ora aspettiamo Ok, aspetto un attimo tutti i vostri commenti e poi facciamo un esercizio insieme. Intanto vi chiedo, intanto che arrivano eventualmente gli ultimi commenti. Prima, da 1 a 10, quella fobia, che valore aveva? Quindi questo è importante da definire insieme adesso. Aveva valore 10, 9, 8, 5, 4, ognuno di voi avrà un suo valore. ok, non ci sono altri commenti vuol dire che ci siamo adesso vi chiedo al mio 3 chiudete gli occhi e pensate a quella che era la vostra fobia e ditemi cosa accade dentro di voi e da 1 a 10 qual è il valore attuale grandioso quindi per Cinzia per Grazia il valore prima era 10 per Alessandro prima era 10 ora 5 per Patrizia 9 era 9 ok per Cinzia era 10 per Soria era 11 Alessandro lo avevo già immaginato prima ok quindi adesso perfetto in Patrizia che era 9 è diventato 4 cioè, capite che abbiamo dimezzato o anche più di dimezzare il vecchio valore della vostra fobia in dieci minuti? Vediamo ancora gli altri, quindi in Alessandro da 10 a 5, in Patrizia da 9 a 4, in Grazia ancora 10. Grazie, allora c'è qualcosa che non è andato nell'esercizio. Ora che hai l'esercizio però, puoi ripeterlo all'infinito, perché se fai bene questo esercizio, quindi ti concentri sull'altra versione di te, proietti la scena, antecedendo alla scena della, della fobia, una scena divertente, mettendo un'altra dopo che sia divertente, se hai una scena di prima che iniziasse la fobia, la prima scena è quella, se non ce l'hai perché la fobia è stata sempre con te, scena divertente, fobia, scena divertente. Proiettandolo in questo modo stai cambiando obbligatoriamente il senso alle cose. Perché? Perché la proietti in bianco e in nero, la proietti ad un'altra velocità, tutto diventa ridicolo, il nostro inconscio cambia, switcha obbligatoriamente, e eh, non è un fatto interpretabile, e lo, lo farai, lo ripeterai fino a che non svanirà del tutto. Quindi si può ripetere questo esercizio all'infinito. Poi Alessandro dice: prima 10, adesso 5. Alessandro, scusami. In Sonia era 11, adesso è 9. Quindi 11 vuol dire improponibile: non poteva neanche pensarci. 9 vuol dire che già puoi pensarci con più tranquillità. È chiaro che adesso non va mollata, ok? La, la, la presa con questa cosa: l'esercizio va ripetuto, va ripetuto fino a che non svanisce. Poi è chiaro: ci sono dei casi dove serve andare in regressione, andare a scavare, andare a vedere come fare per altri casi dove basterà questo esercizio per farla svanire completamente ma anche se vi desse la possibilità di avere un valore che da 10 diventa 5 da 11 diventa 9 8 7 da 9 diventa 4 la vita cambia perché state già prendendo in mano le redini della vostra vita cinzia dice pensare a una risonanza magnetica avrei sempre paura ok cinzia prima avevi paura 10 ora se ci pensi quanto hai paura ok e devi continuare a fare l'esercizio finché non sparisce è chiaro qualcuno può farcela da solo se non ce la si fa da soli è chiaro che poi serve può servire l'aiuto di un professionista per aiutarvi. però con questo esercizio vi posso garantire che già facendo in questo modo un sollievo importante arriva in automatico dice cinzia mi aiuta a cantare e pregare per fare una risonanza magnetica ma eh, fatti una domanda perché perché stai portando la tua mente razionale a switchare su qualcos'altro, la stai distraendo dal problema. Perché il problema non è il problema, è l'interpretazione che tu dai a quel problema che ti genera una risorsa di un certo tipo o un problema di un certo tipo. Se tu porti la tua mente razionale a reinterpretarlo, quindi la distrai, la porti da un'altra parte, fai già la differenza, puoi modificare la tua realtà interiore. Sonia dice però ora è solo una proiezione ma nel momento in cui ne vedo uno il terrore ha il sopravvento. Però non lo puoi sapere Sonia, già se ti dai questo tipo di interpretazione ti stai precludendo la possibilità di abbassare la risposta a quel tipo di cosa. Quindi cioè già adesso vedi una differenza, ti devi mettere in gioco. Cioè nel momento in cui lo vedrai che cosa scatterà nella tua mente? Scatterà la scena che hai appena vissuto? lo vedrai di nuovo giallo e la risata verrà da sola perché si sta creando un nuovo ancoraggio, si sta switchando e se tu vedi un geco adesso e lo vedi giallo, lo immagini, ricordi, il geco giallo ti verrà da ridere, quindi non ci sarà più la paura di prima, ci sarà la, ris la nuova risposta del tuo inconscio alla visione del geco perché lo percepirà giallo. Quindi un tassello l'abbiamo messo, che può essere un approfondimento per chi già ci stava lavorando può essere un inizio per chi non ha mai lavorato su quella fobia o può essere anche la risoluzione per qualcuno, perché come dicevo prima, le risposte in ognuno di noi sono completamente diverse, dipendono da tantissimi fattori che sono diversi in ognuno di noi. Bene, io adesso direi, se questa, eh, questo esercizio eh, ha dato qualche piccolo frutto, la cosa che possiamo fare è inviare il link alle persone che conosciamo che abbiano questo tipo di problema per fare anche con loro questo test dire ok entra guarda questa diretta e eh, prova a capire prova a vedere cosa succede anche dentro di te l'obiettivo è fare divulgazione e soprattutto accendere la consapevolezza di ogni essere umano che la capacità di autorisoluzione che abbiamo dentro è davvero qualcosa di straordinario ok io vi lascio se avete domande altre idee altre dirette altri temi da trattare scrivetemelo nella chat, nella chat dove chiaramente abbiamo inserito domande e risposte e io sarò ben disponibile a fare altre dirette con dei temi che tratteremo di volta in volta per rispondere alle vostre domande e cercare di darvi una mano per poter migliorare la qualità della vostra vita. Vi auguro una buona serata e niente, seguitemi, se non avete ancora messo i vari like, segui ai vari canali, Instagram, TikTok, YouTube, eccetera, fatelo perché in questo modo, in questo modo eh, resterete sempre attivi ed aggiornati su quelli che sono eh, i contenuti che propongo costantemente, dai più brevi su TikTok a quelli più lunghi eh, su YouTube, passando da quelli medi <ride> che vanno su Facebook e su Instagram. Vi auguro una buonanotte e rifate l'esercizio per abbassare ancora di più, se da 10 è diventato 5, continuate perché da 5 lo porterete a 0. Sarà questo il modo per migliorare la qualità della vostra vita. Una buona notte a tutti voi, un abbraccio grandissimo, ci vediamo presto. Ciao.